Buongiorno a tutti e tutti, Allora, il pezzo che abbiamo appena sentito eh, si chiama Giselle Gunner, Belle Giornate del gruppo musicale Bandista che in questa frequenza abbiamo già sentito eh, la scorsa volta dell'album Buhal del 2018. E a me è piaciuto, cioè mi faceva li, piacere l'idea di mh, trasmettere questo pezzo perché allegro fine anno eccetera però le prime righe sono anche molto simpatiche quando sento le canzoni nei tuoi occhi proprio l'autore dice che sento le canzoni nei tuoi occhi delle, della sua cara oppure del suo caro le quattro stagioni appaiono contemporaneamente nelle montagne del mio paese quindi questa allegria secondo me come introduzione ci stava allora, eh, il, la prima notizia di oggi riguarda eh, le sanzioni statunitense, eh, statunitense contro la Turchia. Le sanzioni sono state annunciate lunedì eh, 13, 13 dicembre, in realtà è eh, da 3-4 anni che eh, l'amministrazione statunitense prepara eh, queste sanzioni, eh, fa parte di una grossa legge eh, e si discute molto della della si discuteva molto della possibilità di applicarle anche contro la Turchia un alleato, un alleato della Nato eccetera ehm, allora perché queste sanzioni riguardano eh, la Turchia? ne avevamo già parlato in queste frequenze in un'altra puntata precedentemente Allora, la Turchia ovviamente è sotto il mirino dell'amministrazione statunitense perché ha deciso qualche anno fa di comprare eh, un sistema di sicurezza si chiama S-400 da Mosca, le sanzioni si chiamano cazza, quindi contrastare gli avversari americani attraverso la legge sulle sanzioni, quindi in realtà è una legge che appunto, ehm, punirebbe una serie di paesi che vanno a comprare eh, delle, dei sistemi di sicurezza dai paesi che non fanno parte della Nato. In questo caso la Turchia ci casca di brutto perché ha comprato un sistema eh, fantastico da Mosca eh, eh, rinunciando alla proposta eh, statunitense che secondo Obama addirittura il, la versione è al contrario quindi eh, la Turchia ha voluto fare le cose da sola. Comunque le sanzioni non sono contro il sistema finanziario, non sono state punite eh, le banche, ma sono contro il sistema eh, della difesa. E saranno effettive entro 30 giorni e Trump, Presidente attuale ancora, si è rifiutato di firmare eh, queste sanzioni, però due terzi del Senato e della Camera dei rappresentanti hanno votato a favore. Quindi tra 30 giorni sarà, molto, eh, sarà effettiva praticamente questa legge. E, e la cosa più interessante è che la notizia non è stata annunciata da Trump, ma dal nostro amico Pompeo. E questo ha iniziato a far girare la voce e, e, in, negli Stati Uniti, e un, la, la voce che è legata all'eventuale candidatura di Pompeo nel 2024 come presidente, del, del presidente statunitense. Queste sanzioni no, sono l'annunciazione forse di una linea, Dura di politica estera che Pompeo adotterebbe e contro Mosca, Pechino e contro i paesi cosiddetti musulmani. Il 19 novembre, ricordiamo che il ministro degli affari esteri Pompeo era in Turchia ma nessuno l'aveva incontrato. Addirittura il presidente della Repubblica di Turchia aveva qualche giorno prima annullato il suo incontro con il ministro statunitense. Era andato da un'altra parte pur di non incontrare lui. Sì, eh? sì aveva, gli scappava pipì. Però quando. Ti... <ride> Eh, quando mi hai detto che avresti parlato delle, delle sanzioni, ti ho detto, eh, ma queste sanzioni non è che eh, servono per fare un, come polpetta avvelenata nei confronti di Biden e, e spingere Erdogan verso l'abbraccio con i cinesi. C'è anche quello scenario lì, è vero. Tu, dietro a questa storia in realtà ci sono diversi discorsi. Appunto il, il protagonismo di Pompeo è una delle letture che possiamo fare. Un'altra cosa invece, tutto sommato, si parla di un pacchetto molto soft, appunto non hanno colpito le banche, non hanno colpito i ministri e mh, pensa che una parte del Senato e della Camera chiedeva eh, anche uh, delle, delle sanzioni ancora più forti, in realtà alla fine della storia eh, Ankara, diciamo che è uscita con una mezza vittoria oppure con pochi danni. Quali sono i contenuti? Eh, alcuni membri, alti membri della Presidenza dell'Industria della Difesa di Turchia eh, non hanno più il diritto ad avere il visto per gli Stati Uniti d'America e tutti i loro conti correnti nelle banche statunitensi sono congelati solo che nessuno aveva un conto corrente nel, in America, la cosa interessante sono stati bloccati anche i finanziamenti e tutti i bandi per quest'ente qua quindi in teoria letto finora sembra che la Turchia attraverso questo suo ente molto strategico non abbia diritto di partecipare ai bandi e, mh, militari negli Stati Uniti d'America, quindi non può comprare, ma la Turchia eh, può fare la stessa cosa eh, comprando le armi anche dagli alliati, dagli americani. E quindi questo è un, un punto, una lettura interessante perché non impedendo altri paesi di fare commercio con, eh, con la Turchia, tra cui Azerbaijan e Ucraina, okay? ah, e, eh, a, ad Ankara si lascia la strada libera. Per esempio, in questi casi, perché ho citato questo caso, perché in questi due casi Ankara, è molto allineata con le politiche degli Stati Uniti d'America, quindi in Ucraina e Azerbaijan combina quelle che vuoi, compra le armi dal da Canada, dalla Germania, dalla Francia, dall'Italia e fai come esattamente farei io, ma eh, ci sono delle piccole sanzioni, quindi abbastanza, questa è una lettura interessante, ovviamente questa, queste sanzioni sono, eh, hanno, secondo me, o non ovviamente, secondo me eh, l'obiettivo di colpire Mosca. Perché la, la Russia sta spingendo Ankara di iniziare a provare gli S-400, in effetti qualche giorno fa la, la prima sperimentazione è stata fatta nella città di Sinop sulla costa del Mar Nero. Quindi Ankara è, sembra che sia rimasta ancora un'altra volta tra Mosca e Washington e stia giocando anche la sua partita per uscirne fuori come... Come vincitore? Perché così? An specificamente per il caso degli s 400 ricordiamoci che in coda ci sono India, Egitto, Emirati Arabi che vorrebbero comprare questo sistema di sicurezza da Mosca. Quindi in realtà colpire più che si può Ankara è una sorta di... E insegnamento, una sorta di esempio per gli altri paesi in cioè, realtà c'è Sabrina no? che sta annuendo eh, eh, eh, grazie, sono contento allora, la reazione di Ankara com'era? È, è la prima volta che viene colpito un membro della Nato è incomprensibile ed è un netto attacco contro la nostra indipendenza Gli USA vorrebbero rendere la Turchia dipendente da loro di nuovo, ma noi, no, ma noi troveremo la nostra strada questa era la dichiarazione del Presidente Repubblica Ehm, eh, di Turchia a proposito del caso di Biden nel mentre cosa succede? escono queste, queste notizie legate alla sanzione e la Turchia nomina il nuovo ambasciatore di Washington arriva Murat Merjan direttamente da Tokyo uno degli ex consulenti dell'attuale Presidente della Repubblica di Turchia visse negli Stati Uniti per parecchi anni lavorò per il Ministro degli Esteri di, ehm, di Ankara ed è un esperto delle relazioni tra Turchia e Stati Uniti d'America. Forse un messaggio positivo per Biden per dire che Ankara eventualmente è pronta per il dialogo. Eh. Quindi queste sono le letture secondo me dietro a questa sanzione. Passiamo alla seconda. nonostante che in, in, insinuando gli S-400 all'interno della, della difesa comunque di un paese della NATO eh, potrebbe tranquillamente eh, mediare. Eh, le informazioni sulle tecnologie in uso nella Nato ah, a uh, certo. dispositivi come il S-400 che invece sono di, di fabbricazione russa. Assolutamente, assolutamente. Alcuni, alcuni consulenti esperti dicono che basta che la Turchia prometta che non userà, eh, non sperimenterà neanche questo sistema eh, e poi il capitolo si chiude. Quindi i, i, è mm. molto difficile la situazione. Da una parte basta che li compri, come nel caso della Russia, dall'altra parte basta che non li usi, dall'altra esatto. parte della NATO e gli Stati Uniti. Esatto. Ormai il, il punto in cui ci troviamo è così perché queste S400 sono già arrivati in Turchia, quindi... <ride> sì. Allora, la seconda notizia riguarda le multe ai big del mondo dei social, questo è un altro tema di cui avevamo già parlato nel mese di ottobre in queste frequenze, e, ricordiamo che nel mese di luglio di quest'anno in Turchia il governo centrale ha approvato una legge che obbligherebbe i grandi social media a mettersi al totale controllo del potere politico, addirittura condividendo frequentemente i dati personali degli utenti, per chi non obbedisce le sanzioni sono molto salate. Oggi, ehm, oggi purtroppo raccogliamo i primi frutti di questa legge assurda. Nel mese di novembre è stata staccata la prima multa da un milione di euro per ogni medium che ha più di un milione di visite al giorno. Qualche giorno fa, invece, come prevista dalla legge, è arrivata la seconda ondata di multe, 3 milioni di euro a testa. Se i media non rispettano la legge, li spettano nuove sanzioni, come il divieto pubblicitario e la riduzione della banda. Cosa succede in questi giorni? Netflix il 3 dicembre decide di aprire un ufficio a Istanbul, ieri YouTube ha deciso di aprire un ufficio di rappresentanza a Istanbul, come esattamente era prevista dalla legge. E ricordiamo che di questo avevamo parlato l'8 ottobre in questa frequenza, potete trovare il video sul mio canale YouTube. Passiamo all'altra all notizia. C'è anche il podcast. Eh, C'è anche il podcast sul, sul sito della radio, assolutamente. Tut, tutti i canali con meno di un milione di visualizzazioni di <ride> Allora, l'alleato ultranazionalista del governo chiede la chiusura del Partito Democratico dei Popoli. L'unic del Ah, es esatto, HDP e eh, Devlet Pacele, il leader del partito del movimento nazionalista MHP, il numero due della coalizione del governo, ha chiesto per la seconda volta in meno di un mese di chiudere definitivamente il Partito Democratico dei Popoli. HDP, nell'ultima tornata elettorale del 2018, ricordiamo che ha preso l'11% dei voti, incassando circa 6 milioni di consensi e introducendo 59 parlamentari nel Parlamento nazionale, nelle elezioni amministrative del. Ma no, maggioranza sono in galera adesso. Arrivo. Giusto. Eh, non maggioranza per fortuna. Ne, nelle elezioni amministrative del 2019 ha incassato circa 2 milioni di voti e ha vinto in 99 municipi, introducendo 1.570 consiglieri nel consiglio comunale. L'appoggio dell'HDP, ricordiamoci, che fu fu determinante per la vittoria della coalizione dell'opposizione in diverse città come Antalya, Ankara, addirittura Istanbul, dove lo stesso partito non presentò nessun candidato e sostenne il candidato dell'opposizione. Attualmente 9 parlamentari dell'HDP sono in carcere, in totale 40 sono sotto processo, alcuni sono latitanti, vivono in, in Europa, 23, 23 sindaci eletti sono in carcere, e dal no 2016 finora 94 sindaci sono stati sospesi e al nome loro sono stati nominati dei, co dei commissari straordinari. HDP tuttora risulta il secondo partito più grande dell'opposizione, secondo gli ultimi sondaggi il suo voto attuale viaggia tra l'8 e il 10% e il suo ex parlamentare ex co-presidente Selatin Demirtas da quattro anni in carcere risulta il quarto candidato più elegibile eh, per il presidente della Repubblica e il secondo candidato politico dopo l'attuale presidente della Repubblica. Gli altri due sono i sindaci di Istanbul, Ankara. Quindi Selatin Demirtas, l'ex co-presidente del partito, l'ex parlamentare in carcere da quattro anni, ancora risulta il secondo politico più importante del Paese. E, e per quello forse il leader dei lupi grigi lancia questi messaggi e vorrebbe chiudere l'HDP. Eh, Passiamo alla Grecia, Scusi, un altro morti. paese di cui abbiamo già parlato in queste frequenze. La, dalla Gre... alle armi. Esatto, dalla Grecia arriva una notizia molto allegra, molto furba. La Grecia aumenta le spese militari del 500% nel 2021, la causa tensioni con la Turchia. La finanziaria annunciata nel Parlamento nazionale prevede una spesa di 2,5 miliardi di euro, 5 volte di più rispetto all'anno precedente. La decisione era stata annunciata dallo stesso Premier Kyriakos Mitsotakis qualche giorno fa. Il Presidente giustificò la decisione dicendo che le ultime tensioni con Ankara hanno spinto il governo a prendere una decisione del genere. La finanziaria molto probabilmente sarà approvata dato che la maggioranza è nelle mani del governo nel Parlamento. Tra pochi giorni Atene firmerà un accordo per l'acquisto di 18 cacciabombardieri da Parigi. La Grecia eh, si colloca al terzo posto dopo Stati Uniti e Bulgaria nella classifica. Nella classifica dei paesi della Nato con la più alta spesa militare in proporzione delle, alle dimensioni della sua economia. Quindi, sì, e oltretutto ha intenzione di comprare anche altri dispositivi militari da Egitto, Israele, no. Emirati Arabi, cioè, un po' tutta la coalizione che si contrappone appunto ai Turchi in Libia. Cioè, dispositivi sanitari, forse meno, no, vero? Quindi, okay. eh, in effetti non è un periodo giusto no. per i dispositivi sanitari, non si trova. No. Reuters ci dice nonostante i divieti il virus si diffonde molto velocemente in Turchia. Il 14 dicembre morte 235 persone in un giorno, numero più alto sin dall'inizio della pandemia. Secondo alcuni sindaci e scienziati i numeri dei positivi e dei morti sono molto più alti di quelli ufficiali comunicati dal ministro della salute ogni sera. Ora è il settimo paese, la Turchia, nel mondo con il maggior numero di positivi e morti. I casi positivi sono poco meno di 30.000 ogni giorno. Secondo Shebnam Kororfinanju, che sarebbe la presidente dell'Unione dei Medici di Turchia, i cittadini non si fidano del governo e una buona parte non vuole vaccinarsi. Durante la settimana i posti di lavoro sono tutti aperti, il coprifuoco in atto solo in fine settimana non serve. I reparti di terapia intensiva sono al 100% pieni in, in numerosi ospedali nelle grandi città, ma secondo il governo si tratta di un, percentuale, di un numero molto più basso, 70%. Concludiamo eh, dando la notizia di, un, di, una, di una misura eh, ancora severa e autoritaria. Nuove misure nell'ambito di lotta contro la pandemia, il governo centrale Ankara decide di colpire i sindacati e le associazioni. Vietate tutte le manifestazioni dei sindacati e delle associazioni non governative fino al 1 marzo del 2021, compresi i congressi. Ok, com'è stato veloce, vero? Sì, mi avevo anche segnalato una notizia sui kurdi in, in, pressati in Siria proprio da, da, presso, da un lato. Da, soprattutto della Turchia, che fa pressione in questo senso, e comunque l'adesione anche della Russia, che a sua volta sta spingendo perché anche un'altra un area del nord della Siria venga sgomberata dalla presenza kurda. Esatto. Voi... Si trova su Almonitor. Almonitor, bellissimo sito, tra l'altro l'articolo è in inglese, è molto dettagliato, lungo. <coughs> eh, in realtà per noi che siamo, tra virgolette, gli addetti al lavoro, non si tratta di una notizia nuova, noi. però l'articolo è forse mh, un, una rara produzione così lunga, così dettagliata. e eh, sì il, il tema forse del 2021 nella Siria del Nord sarà questo, anche con l'arrivo del nuovo presidente Biden, probabilmente il ruolo, tra virgolette, eh, dei kurdi in Rojava. E potrebbe, potrebbe cambiare e potrebbe essere appunto disposta a nuovi scenari sì. è molto carino quell'articolo sì. Allora, accade oggi, 17 dicembre 2013, operazione della polizia contro 52 persone accusate di corruzione in Turchia. Sette anni fa oggi persone legate direttamente o indirettamente al partito del governo sono finite nel mirino della polizia. L'ex direttore della banca statale Halkbank, imprenditore turco-iraniano Reza Zarrap, ministro dell'ambiente e i figli di quattro ministri, sindaco di uno dei quartieri più importanti della città di Istanbul, Fatih, Uomini d'affari attivi nel campo di edilizia, quindi sfigati totali, no? Certo. Corruzione, truffo, riciclaggio di denaro, d'oro e contrabbando e bucare l'embargo statunitense, statunitense in atto contro l'Iran. Già allora. Già allora, esatto. Allora, il 26 dicembre arrivò la seconda ondata, ma forse ne parliamo nella prossima puntata, ma forse non la fate, non ho capito, però comunque... E magari ne parliamo nel 2021, ecco, perché forse, poi l'operazione andò avanti e coinvolse veramente più di 100 persone, tra cui anche il figlio del Presidente della Repubblica, che pochi giorni dopo scappò e venne qua in Italia a Bologna per fare il Master e pochi mesi dopo un giudice di Roma decise di aprire il, un fascicolo dicendo «ma tu sei accusato di corruzione, riciclaggio e riciclaggio di denaro, non è che i soldi li hai portati qua?» E il piccolo Erdogan. Un esatto. E il piccolo Erdogan prese le sue valigie dopo tre giorni e tornò in Turchia. Quindi forse non era fuori luogo il sospetto del giudice romano. No, tanto i soldi la già depositato? Forse sì, oppure manco qua le avevo portato, Erano nelle isole Mann oppure Sheikhel da qualche parte. Allora, caffè turco, concludiamo di nuovo con caffè turco, io mi sono. cioè ho un problema con caffè turco, non riesco a far venire la schiuma bene. E quindi mm. sono anni che provo, viene di merda, e, e ho provato un po' a mm. vedere un po' su internet come funziona, io ve lo spiego, secondo me non funziona, però ve lo spiego. Però okay. tua madre funziona. Madonna, non si capisce, poi ogni volta che mi spiega, ma guarda, è semplice, sì sì, sono 38 anni che ci provo niente. Allora, nel pentolino cosiddetto bricco, okay? una volta messo, messi il caffè e lo zucchero, riscaldiamo a basso fuoco. Questo sembra che sia il trucco principale, basso fuoco, ok? Fuoco calmo. Così non perdiamo la schiuma densa, dicono le ricette, ma secondo me non funziona. Comunque, una volta salita la schiuma, piano piano, con un cucchiaino lo prendiamo, ne prendiamo un mezzo e lo mettiamo in fondo alla tazzina. Poi riscaldiamo il pentolino su, su fuoco di nuovo, sempre moderato ovviamente, sale di nuovo per la seconda volta schiuma, a quel punto spegniamo, facciamo la stessa cosa, quindi con cucchiaino, prendiamo un po' di schiuma, rimettiamo nella tazzina e poi le prendiamo in mano il nostro pentolino e versiamo il caffè piano piano. Teoricamente così la schiuma depositata in fondo alla tazzina dovrebbe salire su. Io dico teoricamente perché a me non funziona, fatemi sapere se vi funziona. Perché sei impaziente. Anche, è vero, giusto. Sono e, e poi perché bevi le cose che hanno una temperatura... Madonna, sì, c'ho il palato distrutto l'ultima volta dal dentista e mi ha terrorizzato. Sì. Bene, io ho concluso e niente, se non ci vediamo, non ci sentiamo, buon anno e buon Natale, tante belle cose, tante zone rosse, se no la prossima settimana. Grazie, buona giornata a tutte e a tutti.